anche delle domande che abbiamo ricevuto dal questionario. Quindi adesso inviterei Antonio, Antonio Totaro, per... Insomma, eh, la tua insieme con Mario Agatha. Sì, sì, no, no, iniziate, torrivi proprio anche a raccontare qualcosa, poi chiamiamo anche poi dopo gli altri CMS. non hanno ha nulla di tecnico il mio intervento adesso vi spiegherò anche perché, perché aperto, il perché quello che ha sia ancora collegato allora, intanto è grandissimo piacere ritrovarci insieme dopo, dopo tanti anni con questo luogo che avevamo pensato per cui già sentito già una giornata per Roma eh, che finalmente è stata realizzata dopo anni trascorsi anche in strane vicende legate a tre nomi che ci hanno segnato e poi tanti a causa della pandemia che io avevo vissuto in un certo modo eh, non ha un titolo la mia presentazione perché Giulia ha vissuto un'esperienza di adesso che sintetizzerò in breve ma lo spunto di quello che oggi voglio dire, che è un momento di incontro, lo prendo da Andrea Smith, che è entrato in ha detto: 'Mai portarsi i cannoni'. Che traduco, hai portato i cannoni. Eh, no, in realtà i cannoni non li ho portare, perché io non sono qui con un nuovo modello di sito web per giura, perché eh, le vicende dal punto di vista tecnico delle relazioni non ci hanno consentito ad oggi poter offrire un nuovo modello per scuole e le pubbliche amministrazioni che utilizzano Jungle per loro questione. Però se non ho portato il piano di ricerca, ho portato l'esperienza di vita, il mio infatti voleva essere il titolo originale di questo, un'esperienza di condivisione gentile. Perché un'esperienza di condivisione gentile? Perché in tutti questi anni la nostra comunità, la comunità di Jungle, che ha assolutamente in sé adattato l'esperienza di condivisione per è stata un'esperienza che mi è stata riportata che ha vissuto il gruppo Facebook e anche il forum che abbiamo avuto a disposizione, un'esperienza di gentilezza, di gentilezza nelle relazioni, di gentilezza e disponibilità. E guardate che effettivamente per chi oggi tanti di noi frequentano i social e i diversi canali social eh, non dover intervenire nel eh, bloccare dei commenti, nel rimuovere dei commenti. Credo che sia un'esperienza unica, come un'unica è stata e sarà l'esperienza di porta aperte sul web. A me ha fatto piacere, già ieri sera, e poi ancora stamattina, incontrare le figure di riferimento che questa esperienza mi ha inviato. L'Aula, eh, con Mario, chiaramente abbiamo avuto un vissuto molto particolare. Insomma, è la seconda volta che incontriamo insieme, oh. sempre a Roma. <ride> Beh, la prima volta che ci siamo venuti a Roma è stato con quando si iniziava a parlare di modelli, di siti scolastici eh, basati sulla progettazione del team per l'innovazione digitale quella era allora la, la denominazione del sito come gruppo giù noi nascevamo proprio perché sentivamo la necessità di ritrovarci in un luogo virtuale, una vicina che siamo in contatto nel 2014 perché i siti scolastici erano diventati proprio il posto in cui ci si ritrovavano i siti, i siti web proprio a seguito dell'esperienza quello che è stato stamattina raccontato, eh, noi di Jumla avevamo bisogno di un piccolo spazzetto dove confrontarci, anche perché come oggi anche allora eh, il problema era proprio che nel passaggio nella migrazione di versioni si faceva fatica a trovare quel capitale umano che ci consentiva di disporre di template di componenti e di modelli. Eh, la community Joomla è cresciuta nel tempo, questi sono i numeri registrati. Siamo 1.100 utenti sul Facebook, 950 le utenze con siti istituzionali, mezzi istituzionali registrati sul sito e i siti di scuole realizzate esclusivamente, sto riferendo al template DARPA che è l'ultimo che abbiamo realizzato con il grandissimo e prezioso supporto di Eggs Charge, i siti di scuole sono 118. Questo template è stato utilizzato anche da altre amministrazioni pubbliche perché noi anche dal momento in cui avevamo eh, visto che in realtà una delle mie guida avevamo per la vita, deciso di intraprendere quella strada dell'adeguamento dei siti. Oggi voglio anche ringraziare le persone con le quali si è aperto questo progetto e che se si concluderà o se potrà proseguire per me rimarrà sempre un'esperienza fondamentale di vita, quindi mi viene da noi il più di emozioni, di conoscenze, di voti, di sensazioni. Ad Andrea il compito poi di portarne a qualcuno invece di qualità e di natura diversa. Eh, io voglio ringraziare appunto l'aria di Salvatino che non ho mai conosciuto direttamente, ho conosciuto però Gianluigi Pellizzari e a eh, una giornata per questo periodo ho conosciuto anche Annalina Laura che con giù l'ha fatto, poi aveva fatto una nuova versione di quello che era il modello a tempi del Giulia 2.5 del 2009. Questo era stato invece il nostro grande momento lì, di orgoglio eravamo gentileschi che era la nostra casa, la casa delle giornate per i web per tanti anni quando abbiamo presentato quel, quel lavoro che era frutto di eh, una possibilità che ci era stata offerta da uno sviluppatore italiano di avere per giù un uh, template accessibile era già prodotto in HTML5 abbiamo dovuto adattare a quel però ci proiettava il futuro e ci consentiva di aggiornare i siti web un grandissimo il eh, lavoro e il contributo è quello di anche di Valerio Sitti che per tutta la community Giungla, eh, non solo per le scuole ma per le pubbliche amministrazioni, avrebbe realizzato e, e continua comunque a supportare il componente per la online e per l'amministrazione trasparente e con il quale poi abbiamo anche realizzato tutta la parte di modistica. Eh, infatti eh, abbiamo avuto l'opportunità a Smart di presentare i nuovi modelli, abbiamo avuto la possibilità sempre a Smart. Di presentare i servizi che i siti web potevano rappresentare già in quegli anni. Eh, io sono un fautore, sarà per la scuola di Mario, per una tenuta della documentazione e di tutto ciò che passa di gestione sempre attraverso il sito web della scuola. Eh, a me ancora dispiace tantissimo vedere. Le sezioni di trasparenza amministrativa e di pubblicità legale, ospitata su server dei quali io non ho contezza. Di software che semplificano, hanno semplificato la vita, ma ci hanno fatto fare un passo indietro in termini di competenze, competenze del personale amministrativo, competenze anche del personale docente che di queste cose si occupava. e ripeto, lo sappiamo, però, sono le criticità anche per i dirigenti, cioè quello di non avere mai la certezza se di questi dati noi saremmo in possesso nel caso in cui volessimo cambiare l'azienda fornitrice di questi servizi. Questo è un problema di forza. Così come, per esempio, come scuola il registro elettronico è un'altra anomalia che non è stata normata perché a me non interessa avere il PDF e delle pagelle a fine anno. A me interessano blog, i log, i tracciati, degli utenti che hanno fatto l'accesso al registro elettronico per esempio. Sono tutte tematiche che purtroppo in questi anni, pur con molta aperte, abbiamo un po' arretrato per anche la necessità di dover rivedere la, la nostra forma di organizzazione. Tutte queste tematiche però avrebbero dovuto essere sviluppate e da qui magari dobbiamo ricominciare. Nel chiedere dei riferimenti, normali precisi degli standard anche di interoperabilità tra i vari sistemi. Io sono eh, generalmente molto ben disposto verso le novità, ma la novità imposta dal PNR eh, in merito alle specifiche tecniche che i siti web devono avere eh, un po' mi vede contrario rispetto a questa scelta, eh, non lo nascondo, cioè, in, in, faccio un intervento che può avere anche un significato politico, ma per me l'investimento di 45 milioni di euro in PNR sui siti scolastici e di partiti tra tutte le scuole è una scelta che forse poteva essere un attimo meglio ponderata, che avrebbe potuto portarci a ottenere un supporto per le scuole la realizzazione di un'infrastruttura, anche di un'infrastruttura umana, cioè di persone che quello che la comunità di Porta Aperte sul Web ha fatto in questi anni avrebbero potuto fare istituzionalizzando un servizio. Eh, alcune cose potrebbero passare direttamente attraverso i siti e i servizi che già possono essere accessibili con forme di login che semplificherebbero per esempio dal punto di vista tecnico nella gestione dello speed che abbiamo dovuto produrre per Drupal, per Joomla, per WordPress con librerie che è stata la community di Porte aperte sul Web che ha messo a disposizione. E quindi il supporto era stato carente dal punto di vista istituzionale. Quindi ripeto, di queste tematiche noi ne parliamo da diversi anni, conto davvero che si possa ricominciare ma bisogna ricominciare con un chiaro indirizzo tecnico e politico. Eh, ne ho parlato anche nella community italiana di Giungla. Eh, io ai miei amici della community di oggi mi chiedono ma che cosa tra virgolette ne sarà di nomini. Dico, ad oggi ne sarà o WordPress o Drupal o qualunque altra soluzione che comunque noi non possiamo. Purtroppo il nostro focus probabilmente negli anni a venire dovranno essere non soltanto il CMS e i siti scolastici gestiti dal punto di vista tecnico, ma come diceva Laura prima, il sito deve essere il racconto di ciò che una scuola fa. Ne avevamo parlato a Roma quando siamo venuti a presentare la Tino per l'innovazione digitale il nostro pensiero, eh, c'era stato un lavoro anche di in interviste. Ma probabilmente il modello oggi presentato di architettura dei contenuti dovrebbe lasciare più spazio al racconto che ogni scuola può fare di se stessa attraverso la singolarità di chi la dirige, delle persone che ci lavorano, delle persone che lavorano come docenti, come personale di qualunque categoria. Vedremo cosa farà. Però ripeto, quello che abbiamo fatto è un'esperienza significativa dal punto di vista umano che non ha avuto nessun riscontro economico. Perché è stato tutto un lavoro di notate che, con Ego Sciangio, per esempio, abbiamo fatto per fare un template che, nel caso di Giulia, impone la riscrittura, l'override in termini di tutti i moduli e documenti che ci sono. Non siamo più disposti a fare una cosa del genere, non per disponibilità eh, e sensibilità verso queste tematiche, ma per stradezza che, che si arriva anche a un le notate non si riesce più a fare ho una grande invidia per Mario e Maria che ben oltre rispetto alla metà quindi io adesso sono un po' in difficoltà a fare a trascorrere tanto tempo però mi dispiace anche che non sia arrivato ad alcun contributo dal punto di vista del codice dalla community di, di Italia o da altri sviluppatori il progetto è seduto su avrebbero potuto contribuire con delle PR con delle richieste, con delle proposte di codice. Purtroppo, questo non è accaduto. Capisco che è un mercato strettamente locale, se parliamo di CMS, nell'ambito di un progetto internazionale. Aveva raggiunto e, e ha raggiunto determinati risultati. Queste sono le riflessioni che io ho fatto e che vi ho ricordato in questo. In questo racconto voglio io davvero solo concludere ribadendo la mia disponibilità a supportare le scuole che ancora utilizzano il CMS e poi lo utilizzeranno per i prossimi mesi, non so quanti. Eh, la mia disponibilità, la parlare insieme alle splendide persone che ho conosciuto per questo ripeto, la gentilezza all'interno di una comunità, di una porta aperta e strumento, è un'occasione unica e rara da vivere e io ho avuto il privilegio di poterla incontrare, nutrirvi sia professionalmente che umanamente, cercando di ricambiare anche il mio tempo a disposizione. Qualunque cosa ci potrà essere da fare, sui sui documenti, su, sia sulla visione, del futuro dei siti web, io, io sono qui e, e mi fa piacere se potremmo incontrarci nuovamente. Vi ringrazio e danno, ti vi lascio la Andrea. Grazie. Bene, grazie Antonio eh, e è presente anche veramente.